Ciao a Oggi sono in compagnia della mia amica perché lei voleva farmi alcune domande e oggi risponderemo alle sue domande. Presentati! Allora, mi presento, sono Lucilla, uh, vivo nel Regno Unito come Valerio. Sono una studentessa di dottorato in lettere classiche, quindi quanto c'è di più lontano, penso, dall'informatica e da tutto quello che riguarda un computer. E okay. quindi sono qui per questo, perché non ci capisco niente. Ok, quante domande hai preparato? Quattro. Ok, quattro domande quindi questo potrebbe essere un video un po' più lungo dei soldi però prima di cominciare ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella così da non perdervi altri video disagiati con i miei ospiti tra l'altro tu sei la mia prima ospite Oh, è un onore <ride> Inoltre, seguitici entrambi su Instagram qui sotto troverete in sopra impressione i nostri tag sono sicuro che volete più seguire lei che a me ma questo non è un problema e adesso diamo via al disagio Qual è la prima domanda? Allora, la mia prima domanda è Che cos'è il machine learning? Ok E come funziona? Inghia. Ok, prima di spiegare come funziona... Cioè, il come funziona lo spiegherò però in maniera molto generale No, nel dettaglio Ok No, so nel dettaglio dovrei rendi... andare di là al computer Sì, io devo... Sì. Esplodo, mi esplode il cranio <ride> Cioè, allora, c'è un evento di qualche settimana, un mese fa, che ha visto che avendo due schermi passavo le finestre tra due schermi e la... niente... Triggerata. L'abbiamo persa. <ride> Dunque, perché fai questa domanda su machine learning? Perché è un argomento che mi affascina alquanto, però okay. non ne so niente. Cioè, sento... Zero? Zero. Sento parlare di qua, sento parlare di là, però non ne so niente e soprattutto a volte tendo a confondermi tra machine learning, intelligenza artificiale, Ok. Eh, quindi okay. Un infarinatura. Ok, dunque, il machine learning è quella che viene definita una classe di algoritmi di informatica. Né più e né meno. Algoritmi che imparano a eseguire dei compiti partendo dai dati. Ora, questa cosa può sembrare un pochettino ostica da capire perché, per contestualizzare, è meglio capire quali problemi vengono affrontati con machine learning e come vengono affrontati prima del machine learning. Mm, beh, perché è così, fondamentale. Esatto, perché così riesci a capire il motivo per cui questa, utilizzo un termine improprio, nuova frontiera dell'informatica, sta diventando molto, diciamo, in voga in quest'ultimo tempo. Perché non è corretto dire nuova frontiera? Perché i primissimi algoritmi di machine learning esistono prima che esiste il computer cioè parliamo del 1800 ok, e qua abbiamo un nuovo ospite oggi dunque stavo dicendo alcuni algoritmi tipo regressione lineare che viene utilizzato molto in matematica o in economia prima che addirittura venisse inventato l'elettricità mm. ok, quindi detto ciò io vorrei portarti un esempio supponiamo che tu debba tradurre dall'inglese all'italiano e viceversa, visto okay. che noi abbiamo il Regno Unito è una cosa molto vicina a noi. Mm -hmm. Ci siamo? Ci siamo. E supponiamo che io voglia tradurre questa semplice frase. I like playing football. Mm -hmm. Ora, questa è una frase semplice, il significato è ovvio, mi piace giocare a calcio. Se non ci fosse, diciamo, nessun algoritmo di machine learning, noi dovremmo fare un programma che praticamente prende che ne so, la cosa più semplice che possiamo fare, lo so che è sbagliata, ma la cosa più semplice che possiamo fare è per fare una prima bozza: tradurre parola per parola, okay. Quindi, se tu tradurri questa cosa parola per parola, verrebbe qualcosa simile. Eh, io piaccio giocare a calcio, mm -hmm. non è perfetta, ma prende l'idea. Ora, poiché, diciamo, c'è una cosa che tu magari potrai correggere qua, una forma, diciamo, nominale della frase, mm -hmm. in italiano è un po' come complemento oggetto, come si dice? Eh, a me piace... Sì. È impersonale il verbo piacere! Esatto! Quindi, <ride> come possiamo sistemare questo algoritmo? Creando delle regole in cui dici se c'è il verbo like vicino a un pronome, questo può essere tradotto con mi piace o a me piace, in base alla forma atona no? o quella tonica. Mm -hmm. Queste cose le so pure io, right. della formata tonica del. <ride> il tempo. mio lavoro è finito! <ride> Giusto? Mm -hmm. Perfetto! Possiamo anche aggiungere un'altra regola: quando abbiamo un verbo come il verbo piacere, questa regola possiamo anche applicare se utilizziamo altri verbi modali. Il verbo che va a seguire al, sarà al, all'infinito: all'infinito. Quindi, se tu metti queste regole, allora la frase che abbiamo tradotto in maniera naiva poco fa può venire tradotta come a me piace giocare calcio uh -huh. ora non so per quale regola dell'italiano qui ci va una preposizione però parlando un po' una mezzoletta con te magari trovo una regola per metterla Perché possiamo aggiungere delle regole per gestire determinate situazioni durante uh -huh. la, la traduzione però già hai visto che io con una semplice frase ho trovato due regole e una me la devi dire tu. Certo. Quindi siamo diciamo su tre regole, mm -hmm. più o meno, per rendere diciamo tradotta in una maniera che può essere apprezzabile da mm -hmm. un umano diciamo. Aggiungiamo un'altra complicazione. Io ti dico in inglese, I like playing guitar. Se utilizziamo lo stesso algoritmo con le stesse regole, viene qualcosa, mi piace giocare la chitarra. Mm. Perché verbo playing ha più di un significato. È come la parola like, perché like utilizzato come verbo significa piacere, ma like in inglese utilizzato come preposizione significa come. Come. Mm -hmm. Quindi dobbiamo creare altre regole che ci gestiscono il contesto, non è semplice. Allora tu cosa puoi fare? Supponendo che tu abbia un modello per tradurre, tu dai a questo modello delle coppie di frasi italiane e di frasi inglese uh -huh. e lui impara automaticamente il contesto e apprende in maniera automatica quale parola mettere al posto giusto ok ovviamente più i modelli sono grandi per grandi intendo proprio grandi dal numero di vista della dimensione in megabyte e più questi modelli riescono ad esprimersi meglio questi modelli vengono addestrati molto spesso da andare da A verso B e B verso A perché se tu hai delle coppie di lo stesso testo, sia in anche in inglese, puoi andare in entrambi i sensi. Quindi tu dai queste due coppie e il modello che si occupa di capire il contesto, utilizzando quello che si chiama attention mechanism, su cui non voglio entrare nei dettagli, che però riesce a, in qualche modo, a imparare automaticamente quello che viene definito un mapping da una parola messa in un certo contesto in un'altra lingua. Ora, quando poco fa hai detto una cosa, molto intelligente, tu dici qual è la differenza fra machine learning e intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è una disciplina. Ok. Un ambito di ricerca. Uh -huh. Perché anche machine learning è un ambito di ricerca. Diciamo che l'intelligenza artificiale utilizza una vasta gamma di roba e per l'intelligenza artificiale, machine learning è uno dei tanti tool messi a disposizione. Perché all'inizio al bordo dell'informatica quando negli anni 80 c'erano i giochi per giocare a scacchi il computer giocava in base alle regole regole che ti ho detto poco fa infatti questo si chiama rule based artificial intelligence mm -hmm. adesso si va su reti neurali cioè machine learning non è intelligenza artificiale e neanche il viceversa l'intelligenza artificiale usa machine learning com'è bene ci siamo <ride> Sì, benissimo ora che abbiamo risposto alla prima domanda qua è la sua seconda domanda allora, la seconda domanda è che cos'è il wifi? Io. Yep, ok. E te la faccio perché mi è venuta in mente un po' così. Per scherzo per gioco, perché in realtà mi sembra una domanda molto stupida, però poi pensandoci in realtà, io ho detto: ma Come cazzo funziona? Come funziona, <ride> come funziona il wifi effettivamente? Ovviamente, anche in questo caso, spiegare come funziona è molto generale. Ok, perché immagino che ci sia sempre un livello di difficoltà sotto che non vogliamo scoperchiare. Esatto, anche perché spiegarti come funziona il wifi nel dettaglio bisogna spiegare due cose: l'aspetto ingegneristico delle telecomunicazioni e l'aspetto informatico che ci sta dietro. Ok. Io vado su generale su entrambi. Guardate un Ah, una bella. Ti spingi anche esatto. un po' nell'ingegneria. Eh... E più che altro sulle telecomunicazioni. Allora, prima di tutto, tu sai cosa significa wifi? <ride> <ride> no WiFi <ride> Wi-Fi sta per wireless fidelity. Ok. okay. Il WiFi è semplicemente un sistema che è stato inventato diversi anni fa la trasmissione dei dati senza fili. Ok. Non è che il Wi-Fi ha inventato la trasmissione senza fili. Tu sai chi è stato il primo a mandare un messaggio senza fili. Nella storia. Io che cazzo ne so. Scusate. Guglielmo Marconi, perché lui ha inventato il telecom senza fili. Mm -hmm. quindi già queste cose esistono prima che l'informatica venisse, diciamo, in auge prima che arrivasse il wifi esistevano le trasmissioni senza fili la televisione, la radio il telecomando del televisore alla fine tu mi potrai dire che cosa di speciale prima di capire cosa c'è di speciale bisogna distinguere due grandi famiglie di trasmissioni senza fili quelle analogiche e quelle digitali quelle analogiche sono tipo la vecchia tv o anche la vecchia radio invece le trasmissioni digitali sono per esempio non so se tu hai mai avuto un Dekotra Sky sì. il digital terrestre okay. la radio DAB che è quello che ho in macchina io quando guidiamo c'è il disagio in auto il bluetooth il wifi questi sono tutti digitali ora qual è la differenza fra una trasmissione analogica e quella digitale io sto sempre sul generale quella analogica, quando tu trasmetti il segnale, il segnale può assumere tutti i valori all'interno di un intervallo Se tu hai un intervallo di 0 e 5, tu puoi prendere tutti i valori all'interno mm. Le trasmissioni digitali posso prendere solo dei due valori, 0 e 1 mm -hmm. Fine okay. Tu trasmetti solo 0 e 1 Ok e nonostante che possa essere una cosa molto limitante, sono più affidabili di quelli analogici Per dei problemi che sorporiamo Va bene Meglio buono mm, Non indaghiamo No Se non fosse così, perché allora in Italia hanno cambiato otto volte l'iggiare terrestre? Quindi <ride> sarà un motivo Quindi si scombinavano tutti i canali <ride> Esatto Io da questo momento in poi mi focalizzerò sulle trasmissioni digitali Le trasmissioni digitali si differenziano l'una dall'altro Di quattro fondamentali fattori, mi sono eliminato su questi mm -hmm. fatti La frequenza a cui operano La e quindi anche la larghezza di banda la modulazione del segnale, il protocollo di comunicazione e la direzionalità della trasmissione. Ora vi faccio dei esempi su tutto. Meno male. Tranne sulla modulazione di segnale, perché lì siamo proprio troppo tecnici. Sai che c'è tipo, per esempio, di trasmissione analogica a MFM? Sì. Quelle sono quelle più semplici. Mm -hmm. La modulazione di segnale, di segnale digitale, è molto più complicata. Ora, sicuramente... Saprai la trasmissione senza fili viene fatta mediante la trasmissione di segnali radio. Mm -hmm. Quindi i segnali radio, o meglio, nello più specifico, di onde elettromagnetiche. E mm -hmm. le onde elettromagnetiche viaggiano a dimentic frequenze. Il wifi viaggia su due frequenze principali: 2.4 GHz o la 5 GHz. Mm -hmm. okay. Tu mi potrai dire perché proprio queste frequenze? È un motivo legale. Ah. Perché non so se tu lo sai, per le trasmissioni radio o televisive le compagnie che trasmettono tipo media, Mediaset devono acquistare le frequenze ok la frequenza 2.4 GHz e 5 GHz sono, nella maggior parte degli standi se non addirittura tutti, quelle libere ok la stessa frequenza che opera anche un telefono cordless mm -hmm. tu vedi dietro almeno quello che aveva mia mamma a casa mia ha scritto 2.4 GHz okay. questo però cosa può comportare? se tu a casa hai diversi dispositivi che operano a questa frequenza ci possono essere delle interferenze mm -hmm. infatti io sono sicuro che tu non l'avrai mai fatto, ma io sì quando tu accedi impostazioni del tuo router mm -hmm. eh, puoi cambiare il canale mm -hmm. di solito il numero dei canali wifi cambia da stato a stato se non ricordo male in Italia sono 12-13 canali quindi se tu vedi che hai il tuo è lento prova a cambiare canale, magari c'è qualcosa che sta interferendo mm -hmm. per quanto riguarda invece il protocollo di trasmissione, qui si apre tutto un mondo che cerco di restringere Facendo degli esempi, il fatto che ci sia un canale di comunicazione non vuol dire che noi riusciamo a comunicare. Ok. Ti faccio un esempio. Supponiamo che noi utilizziamo come canale di comunicazione i segnali di fumo, mm -hmm. semplice no? È come i nativi americani. Mm -hmm. Noi siamo a chilometri di distanza, ovviamente non c'è wifi, perché siamo nel, nel nulla. 1500 <ride> e nel nulla e nel dobbiamo nulla. comunicare mediante segnali di fumo, quindi mm. devo accendere uno. Eh, un falò è comunicare qualcosa mm -hmm. Ok Tu vedi una linea di fumo dritta Supponendo che ci sia poco vero Una linea di fumo dritta Che vuol dire? Che ne so Non lo sai Perché avere un canale di comunicazione Non vuol dire comunicare mm -hmm. Noi primo ci dobbiamo mettere d'accordo Cosa significa certo. il segnale di fumo Allora una linea dritta Giusto? Dal mio punto di vista È una cosa semplice da fare È una cosa che posso mettere Se sono un nativo americano In qualche secondo mm -hmm. Quindi dal mio punto di vista noi ci mettiamo d'accordo che se tu vedi una linea dritta significa che una cosa che ho fatto di corsa vuol dire che ho bisogno di aiuto mm -hmm. immediatamente okay. io accendo il fuoco e me ne scavo, mm -hmm. dovete aiutarmi se invece vedete che io ho il tempo di prendere un ventaglio e farla svolazzare un pochettino mm -hmm. significa che non sono nel pericolo, però dovete organizzare per darmi supporto da lì a poco aspettatevi che vedete un segnale dritto mm -hmm. perché sono nella merda, okay. quindi voi iniziate a organizzare se invece io molto tempo e accendo un fuoco e faccio le bolle di fuoco mettendo la coperta <ride> stai pensando mettendo la coperta no? e fa le bolle di fuoco okay, la missione so. è compiuta ottimo quindi hai capito che avere un mezzo di comunicazione non vuol dire saper comunicare mm -hmm. ora tu una cosa che tu non hai detto poco fa quando tu ti sei presentata era dove vieni? è vero che vivi dell'angherito ma da dove vieni? ah volevo nascondere l'origine <ride> <amica di> burinea <ride> da Roma <ride> Se noi utilizziamo come mezzo di comunicazione la parola e inizia a parlare in siciliano, <ride> io non capirei niente. Perché ci dobbiamo mettere d'accordo sulla lingua? E la stessa cosa è per l'informatica. Il wifi, a parte quella cosa detto sulla frequenza sulla mozione di segnale, ha anche il protocollo. Sai come si chiama il protocollo del wifi? <ride> no. IEEE <triple> 802.11 E <ride> qui mi hai persa <ride> Andata. <ride> L'ultima cosa che dobbiamo definire è la diciamo, direzionalità della comunicazione. Esistono due modi per mandare messaggi simplex e duplex e duplex si differenziano in half duplex e full duplex sono molto semplici ok simplex significa che c'è una stazione che manda il segnale a, de a dei vari nodi tipo la tv, tipo la radio perché tu non parli con la stazione, tu ricevi mm -hmm. questo si chiama okay. simplex duplex si significa che entrambe le parti possono comunicare. Half ah, duplex è la comunicazione che piace a me. Nonostante che possono parlare entrambi, ma parla una alla volta. Senza <ride> cavallarsi. Così non si interrompo No! <ride> no! Una alla volta! Invece full duplex può suonare il bordello! Sì, esatto! Va bene! Secondo te lo può fare qual è? Sicuramente non è una simplex. <ride> Secondo te Full il wifi... Full duplex No, no. half per... Aveva il 50% di posta No, il wifi utilizza canali di comunicazione half duplex okay. Che ha senso se tu ci pensi? Eh, ok, <ride> te lo dici tu, mi fido Per concludere il discorso Quando dici che il wifi è lento L'UOFI può essere lento per diversi motivi. Può essere lento perché c'è poca gestione del segnale, perché magari la casa ci sono dei muri spessi e tu sei lontano. Mm -hmm. Quando c'è poca gestione del segnale, perché comunque il segnale la devi vedere in maniera molto semplicistica. Una cosa binaria. C'è o no, non c'è? <ride> ok. Che vuol dire che c'è poco segnale? Mm -hmm. Cioè, prende ma non prende? Significa che quando tu trasmetti un non dato fischi, arrivano fiaschi. Uh -huh. Quindi c'è un altro indice di errore. Quindi quando c'è un altro indice di errore si avviene quello che si chiama la ritrasmissione. Uh -huh. Quindi se io devo mandarti 5 volte fischi tu ricevi 4 volte fiaschi, quindi te lo devo mandare 5 volte, uh -huh. nel totale la connessione è lenta. Ok. Perché il, la, il vero, diciamo, carico del messaggio tu mi hai mandato 5 volte lo stesso coso perché io non capivo. Uh -huh. <ride> Semplicemente. E un'altra cosa, da considerare quanti dispositivi sono collegati che appunto c'è un canale di comunicazione half duplex parla uno, tu aspetti, parla quello, quello aspetta ok quindi si mettono tutti in fila per parlare esatto ok questo segnatevelo così a casa sapete come risolvere hai risposto alla tua domanda in maniera esaustiva? Sì. diciamo che se c'è qualche problema poi avrò imparato qualcos'altro esatto la prossima domanda la prossima domanda che cos'è il clock di un computer? Ok? E ti dico subito che io non lo so, e ti dico anche questa domanda. Non l'ho fatta io. Che l'ha fatta? Me l'ha fatta qualcuno che vuole saperlo. Perché sì, io neanche sapevo che si potesse fare questa domanda. Però sono venuta qua perché sono io qua, in cantità di, di mettera, è ambasciatrice. ambasciatrice, porta domande e quindi eh, per favore oh. rispondiamo a questa domanda da casa, per il pubblico da casa. Prima di tutto salutiamo Federico perché sì, l'ha fatta lì. È oh. ovvio Che potete benissimo seguire su Instagram, qui c'è il suo tag. Ma non seguitelo perché il vi si impalla esatto. vi impallano i neuroni Esatto, da quando gli avevo detto che avevo preso le zucchine non vegane l'abbiamo perso Sì, lì c'è stato un crash del sistema <ride> esatto. Presidente Dunque, il clock di un computer, punto uno La domanda è intelligente, però è molto riduttiva Nel senso che il clock non è solo nel computer Il clock è in tutti i dispositivi elettronici Ok La mia telecamera, il mio iPad, il telecomando la televisione Ah, anche il telecomando Ti spiegherò cosa, come funziona nel dettaglio, perché mm. è una cosa molto semplice E eh, capirai il motivo, perché è in tutti i dispositivi elettronici Tra l'altro quando io avevo 15 anni e facevo i miei primi passi elettronici di girare a casa Sto, le sto anche il le cose Il piccolo informatico Esatto, le dita Le dita e io lo, lo saldavo un cristallo in maniera molto semplice. Tu puoi creare un clock mediante quello che, che viene chiamato cristallo piezoelettrico. Tu dici, Cos'è il piezoelettrico? piezoelettrico elettrico, piezo elettrico. <ride> Che nome? Non lo so perché mi fai. Pare... <ride> è tipo. Ti schiazzo in giù. <ride> L'abbiamo perso di nuovo. Ci sono. <ride> Dunque, il piezo elettrico è la stessa tecnologia che c'è negli accendini. L'abbiamo mm, okay. persa di nuovo! <ride> un cristallo piezoelettrico è un cristallo che, se sottoposto a una pressione meccanica, genera una carica. Cosa fa? C. È quello che fa la scintillina. Fa la scintillina perché l'azione meccanica genera una carica. Mm -hmm. Viceversa. Soggetto a una differenza di potenziale, emette le vibrazioni meccaniche. Okay. Quindi vibrando a certa frequenza, mm -hmm. tu hai quello che può essere chiamato il clock. Dove lo trovi un cristallo di questo tipo nella vita di tutti i giorni? Nei orologi al quarzo. Il quarzo? Il quarzo ha del, le... delle proprietà piezoelettriche. Wow. wow. wow. Mamma mia. <ride> <ride> e qua mi si è aperto un mondo. Adesso nei dispositivi elettronici non si usa più un cristallo, si utilizzano altri sistemi. Però... Partiamo dal presupposto che tutti i dispositivi digitali e elettronici debbano averlo. Mm -hmm. Indispensabile. Certo. Ok. Ti spiego perché. Ok. Supponiamo che tu sia a Roma. Mm -hmm. E io sia, che cazzo ne so, a Bologna. Mm -hmm. E noi non possiamo comunicare. Ok. Cioè, non abbiamo sistemi di comunicazione. Va bene. A parte quello di sopra illustrare. Ok. Noi possiamo, tra me e te c'è un'autostrada. Di esattamente 8 corsie. Mm -hmm. Quante corsie? 8. 8 corsie. È fondamentale questo numero Va bene. L'unica cosa che tu puoi fare è fare delle misurazioni. Per misurazioni intendo a un certo punto della giornata tu vedi quante macchine stanno transitando in quel preciso istante di tempo. Mm -hmm. Tu Metti una riga a terra uh -huh. Tu dici alle 8 quante macchine Non sono passate, stanno passando in quel secondo Proprio okay. in quello, alle 8, 0, 0, 0, 0. Ok E questo tu lo puoi fare per esempio ogni ora uh -huh. Quindi tu dici Alla prossima 1 c'è una macchina, alla seconda 2 non ci sono macchina Alla terza così non c'è una macchina, alla quarta così c'è una macchina Eccetera eccetera eccetera Ok Quindi quando tu semplicemente Vai a, a riportare questo dato Tu scrivi 1, 0, 0, 1, 0 uh -huh. E, e otteni una sequenza di numeri di 8 cifre uh -huh. di 0 e 1 ok perché 8 perché 8 è un byte uh -huh. tu puoi registrare ogni volta un byte di cui ogni bit di sei in quel preciso istante sulla linea di arresto che tu hai segnato suppongo dritta non come fanno gli altri di serie a <ride> cioè quella rientrante <è> <ride> esatto tu puoi semplicemente misurare sei in quel preciso istante la macchina è passata Ok. Ma non lo possiamo comunicare. Uh -huh. Come tu puoi ben vedere c'è un problema. Che succede se una macchina arriva tre secondi dopo? Eh, non la misuro in teoria. Esatto. Non la la signerei come zero, ma quella macchina arriverà dopo uh -huh. tre secondi. Perché quello è l'unico modo che noi abbiamo di comunicare. Uh -huh. E quindi vede che è un problema. Quindi se io faccio partire le mie macchine un po' come ti pare piace a me, potremmo anche semplificare il discorso, le macchine vanno tutte vicino alla costante. Ok, però se le faccio partire a quanto pare piace a me, arrivano tutta la testa di cazzo. Tu riceverai 11000 fino ad arrivare a 8b, diciamo. Magari io avevo mandato 11000. E siccome tu puoi misurare semplicemente il passaggio di macchina o non il passaggio di macchina, il non passaggio di macchina non c'è modo per sapere se è un ritardo o un'effettiva mancanza di una vettura. Arriva il clock. Il clock nel nostro esempio è un cazzo di semaforo Nella mia postazione e nella tua postazione c'è un semaforo Che quando è verde, faccio partire le macchine Quindi da lì partono tutte allo stesso momento Siccome abbiamo detto che il viaggio è vicino a costante Quando arrivano da te, arrivano tutte allo stesso momento mm -hmm. Nella realtà le macchine sono gli elettroni Che possiamo presumere che viaggiano vicino a costante Anche se poi non è vero perché comunque il mezzo di trasmissione Che sarà il rame, ha delle resistenze Quindi non, non dico che... Tutti arrivano allo stesso, allo stesso istante, mm -hmm. però diciamo, il fatto che ci sia una sorta di semaforo permette a tutti di arrivare allo stesso tempo e di arrivare allo stesso tempo. Sempre. Perché in un computer un 1 è segnato dalla presenza di corrente. Lo 0 è dall'assenza di corrente. Mm -hmm. Ma se lo 0 è un 1 in ritardo. Eh. So cazzi. Sì. Ecco perché esiste un uno. Wow! Per sincronizzare le operazioni di un computer. Ora, andando dentro di un computer, ti pare che ce n'è solamente uno. Sicuramente quello che diceva Federico era il clock del processore, ma il computer è fatto da diversi dispositivi elettronici. L'hard disk, mm -hmm. la RAM, anche la RAM ha il suo clock, che è molto minore di quello del processore. Infatti, quando è deciso di mandare i dati alla RAM, siccome il clock della RAM è molto più lento, manda e si fasi altre cose, e poi ritorna mentre la RAM è tipo un po' Internet Explorer che arriva. No, la RAM. RAM, la RAM non è come il Data Explorer, il Data Explorer è l'hard disk. Ah, per, è il più lento. Per i tempi del, del, del processore, l'hard disk è la cosa più lenta che ci sia. Okay. Anche se con i nuovi hard disk lo stesso solito la, la cosa è un po' migliorata, ma se noi andiamo indietro con gli hard disk quelli diciamo magnetici, immagina che la, la posizione del processore per richiedere che so un kilobatt di dato. La disk ci sta, faccio un esempio, un secondo che per noi un secondo è meno, nulla. Mm -hmm. Il clock del processore ha fatto 2 miliardi e 500 milioni di volte spegni e accendi. spegni e oh, accendi Questo è nel caso di un processore a 2.5 GHz. È visto anche il processore a 3.2 GHz, quindi in un secondo fa 3 miliardi e 200 milioni di volte spegni e accendi. Tra l'altro il clock è una delle maggiori, ma non solo. Una delle maggiori cause del riscaldamento di un dispositivo elettronico o di un processore il fatto che, si accende così rapidamente, genera quello che viene chiamato effetto termico. Quindi, quando il mio telefono tipo, mi prende poco in mano perché ho aperto 10.000 cose, è perché il clock. E... Sì, perché i processori moderni sanno capire quando c'è un carico più o meno alto di lavoro e hanno dei clock variabili, uh -huh. però diciamo non vanno oltre una certa soglia che è la soglia di design del processore, uh -huh. però per esempio nel mio computer che ho di là io posso fare un'operazione che si chiama overclocking, però quando si fa l'overclocking è una cosa molto rischiosa perché bisogna avere un raffreddamento adeguato. Forse è quello che ha fatto mio fratello quando gli ha preso il computer. <ride> perché aveva la ventola quella che si mette sotto oh. e metteva il ghiaccio sul computer? Quello potrebbe essere un'altra un <ride> cosa: perché anche una volta mettevo il ghiaccio sul mio portatile ma perché non funzionavano le ventole? Non so se tuo fratello aveva un problema proprio di ventilazione. No, no, a prescindere. perché il computer era nuovo. Lo allora, sai che cazzo fa? Non lo so, <ride> poco poi alla fine. Allora, se voi andate su internet e cercate processori ove vedete che questi qua li raffreddano con la solo liquido mm. L'unica soluzione che funziona esatto. eh. <ride> esatto. <ride> quindi in definitiva per sincronizzare tutti gli dispositivi elettronici bisogna metterlo dappertutto è così non si scappa vabbè. no a meno che ti accogli di avere dei sistemi che sparano minchiate <ride> vabbè eh. cioè. può andare bene <ride> <in alcune situazioni. ride> Benissimo, hai eh, te da dichiarare? Sì, è l'ultima domanda, il domandone quello proprio okay. da poker d'assi sì. Minchia Scala reale <ride> Allora, per l'ultima domanda ti devo chiedere qual è la differenza tra i quattro sistemi operativi che conosco, poi non so se ce ne sono altri, però comunque okay. Qual è la differenza tra iOS, Windows, Linux e Ubuntu? E perché ti faccio questa domanda? Okay. Allora, Ubuntu in realtà l'ho sentito nominare poche volte mi avevano consigliato di installarlo quando avevo un computer portatile dell'età della pietra, poi ovviamente non ho fatto niente perché già all'epoca non sapevo usare assolutamente nessun dispositivo. iOS lo conosco perché ho un MacBook, però poi quando abbiamo sistemato il mio... Hard disk che abbiamo dovuto saltare tra i sistemi operativi e lì mi sono chiesta: ma perché alcuni vanno in un modo, altri vanno in un altro? Qual è la differenza tra i sistemi operativi e, e quindi okay. ti sottopongo questo dubbio esistenziale che ho. La domanda è intelligente, il contesto non lo è mm. perché diciamo che hai mischiato un po' di, di roba. E adesso... Attenda, ma te lo potevi aspettare dalla mia ignoranza <ride> informatica, <ride> e adesso <ride> Devo distrigare un po' il bando della uh. manasse Intanto partiamo dall'inizio Prima dobbiamo capire cos'è è un sistema operativo Eh no, anche questo lo devo sapere perché mi, mi turba questa, questa domanda Ne ho già accennato in diversi video, ma non ho mai parlato nel dettaglio di Almeno di cosa è uh -huh. Un sistema operativo è il software di base di un qualunque computer È quello che permette di garantire un'interfaccia fra l'uomo e la macchina, okay. l'interfaccia viene data mediante la gestione delle risorse, il sistema operativo non la fa l'interfaccia grafica, la finestra, la, il concilio deficiente, quella è la punta della punta dell'iceberg, il sistema operativo gestisce la ram, gestisce l'accesso ai dischi, gestisce tutte le risorse mm -hmm. hardware e permette a te come utente di usufruirne in maniera Diretta o indiretta? Che significa diretta? Perché se tu vuoi stampare, tu decidi di stampare. Mm -hmm. Però tu non decidi di usare la RAM, è il computer okay. che si occupa di utilizzarla, come utilizzarla e mm -hmm. come allocarla. Certo. Gestisci i processi, mm -hmm. perché chi e quali programmi devono essere eseguiti. Mm -hmm. Tu dici, ma quando apri un programma lo decidi io di, di eseguire. Mm -hmm. Sì, se tu hai 50 programmi aperti, 50 programmi aperti non vengono eseguiti tutti allo stesso mo momento. Se hai un processore, diciamo, guarda, con quattro core, solamente quattro programmi per volta vengono eseguiti contemporaneamente mm -hmm. viene fatta una roba che è chiamata scheduling, che noi non ce ne accoggiamo arrivo so, fa un'operazione che si chiama context switch che prende un programma, lo metti stop e continua con una, ok questa cosa viene fatta diverse volte in un secondo e quindi per noi sembra che sia tutto in parallelo oh in Noi non sappiamo niente di quello che succede, di quanto faticano questi sistemi operativi Esatto, quando c'era diciamo, il, il una volta vent'anni fa, o sono i, i processori single core, questa operazione veniva definita pseudo parallelismo. Mm -hmm. Adesso quando abbiamo i processori con 4, 8, 16 core, quando abbiamo parallelismo reale, però non è che sto tu apri 50 programmi e vengono in parallelismo, alla fine il processore ha 4 core, quelli sono! cioè Non, è, non si scappa! Basta. Ovviamente la discussione è più complicata di così, mm -hmm. però la sostanza. Eh, è. Immaginavo. Quindi il sistema operativo ti permette di usufruire delle risorse hardware del tuo computer. Ok. O del tuo cellulare. O della mia telecamera. Che la telecamera ha un sistema operativo. Che mm -hmm. non è nessuno di quelli che tu hai elencato, però è così. Tutti i sistemi operativi, tutti hanno la parte centrale, che è diversa ovviamente da tutti, e che li rende unici. Che si chiama Kernel. Mm -hmm. Ok. Quindi il kernel è quello che viene eseguito, proprio quando accende il computer viene eseguito quello. E poi il kernel stesso è che si occupa di far avviare tutti i servizi. E l'ultimo che viene avviato è il telefonino. Proprio quello è l'ultimo. Ok. Molto. Qualche secondo dopo. Mm -hmm. Ci siamo? Ora! Diciamo di sì. Parliamo dei quattro nomi che tu hai detto. Va bene. Prima di tutto hai commesso un errore. IOS lo conosco perché ho, ho un MacBook. E il tuo MacBook non hai iOS, ma hai macOS IOS c'è nel tuo iPhone. Hai ragione. Però quindi io nella mia testa, io converto la tua domanda, qual è la differenza fra questi, togliendo iOS e mettendo il MacOS Ok. Poi iOS lo mettiamo di nuovo. Okay. Ora mettiamo. Lo buttiamo in mezzo. Lo perché... mettiamo in mezzo perché.. Messo nella manica usciva l'ultimo. Esatto. La differenza principale tra quello che è Windows, Mac OS X e Linux, non voglio fare quello che fanno molti su YouTube che dicono sì, su Linux hai questo, ma non c'è i giochi, non c'è il cazzo in culo, poi sono tutte minchiate. Mm -hmm. Si parla di gestione delle risorse. Tutti e tre i sistemi operativi riescono a gestire le risorse in maniera adeguata in maniera efficiente. È il motivo per cui tuttora Windows si crasha sempre più degli altri, dipende da tanti fattori, però una grossa colpa ce l'ha l'hardware. O meglio, la gestione dell'hardware. Ok. Quindi dal mio punto di vista personale, gli altri due sistemi operativi, o X e Linux, gestiscono l'hardware in maniera migliore. Mm -hmm. Perché sono quelli più versatili. Infatti, Linux tu lo puoi trovare. Ti ricordi il mio sparatroccantini del cane? Sì. Prima di smembrarlo, l'interno c'era Linux. È presente tipo tutti i router wifi e tu compi. Mm -hmm. Dentro c'è Linux Non ne sono sicuro al mille per mille in tutti Però io una volta avevo un router che era sicuramente Linux perché come dicevi tu ci chattavo da dire di comando <ride> Parlavi con il router Parlavo con il router Adesso sono un po' più blindati ma io metto la mano sul fuoco e c'è Linux Tu ci parli lo stesso uh, sì. no? Sì Sì okay. vabbè Ci siamo? Sì. Quindi, io li uso tutti e tre, mm -hmm. per motivi diversi. Linux per lavorare, Windows solamente per montare video e poco altro. Mm -hmm. Cioè io per lavorare e eh, o per comprarmi le cose su Amazon uso Linux, mm -hmm. tra cui uso Ubuntu. Così ci vogliamo alla tua domanda. Ma Coex io ce l'ho nel mio portatile, nel mio MacBook. Quindi io per avere il meglio di tutto il mondo, li utilizzo tutti e tre, non nello stesso momento. Windows è quello che è perché c'è il suo kernel. Il kernel di Windows si chiama NT. Vabbè, sì. io lo per dato. Secondo te, come si chiama il kernel di Linux? E ci posso arrivare? Certo, la, la risposta è la domanda. In teoria, quando tu ti riferisci a Linux, tu ti riferisci al kernel. Mm. Linux in realtà, molti dicono sì, è un sistema operativo, ma in realtà è il kernel di Linux, cioè Linux è il kernel. Quindi si chiama Linux. Sì, il kernel Cioè Linux è il, un kernel di una classe di sistemi operativi definita Unix-like. Ok. Ubuntu è una di quelle tante. Vengono definite distribuzioni di Linux. Quindi Ubuntu in realtà è un sistema operativo. È un sistema operativo operativo che. Un kernel Linux. Esatto. Che confeziona interfaccia grafica e vari altri servizi. Ah. Esatto. Wow. Linux è un termine ombrello. Uh -huh però se proprio voglio fare l'informatico rompi i coglioni è il kernel di tutti i sistemi operativi diciamo più famosi nell'ambito diciamo Linux infatti nel mio computer Ubuntu funziona al primo avvio meglio di Windows perché non devo installare alcun driver a parte il driver della scheda video su Windows devo installare anche il driver della scheda madre è un, è un, un parto infatti quando è stato Windows su questa macchina quella che ho di là, ho dovuto scaricare il driver da Linux. <ride> <ride> non ho internet! Se non c'è la scheda di non hai manco internet! <ride> il kernel NT di Windows è a sorgente chiuso. È una cosa che Microsoft solo ha. Mm -hmm. e, non, e sanno ben pochi dettagli da poter di vista vivo. Si sanno come funzionano determinate cose, però. Il kernel di Linux è open source. Mm -hmm. Ideato da un certo finlandese chiamato Linux Torvalds. So, Nvidia. Sempre mm, quello che si chiama Linux. Eh. Samsung Se lo facevi tu, lo chiamavi Lux. Certo. <ride> è, è regolare. Linux. È regolare. Invece il kernel di Mac OS X no? ha una parte open source mm -hmm. che si chiama Darwin. Ok. Come ciao, Darwin. E una parte closed. La maggior parte delle cose è closed source sono i driver, diciamo, proprietà di intellettuale dalla Apple Inc. Mm -hmm. Ci siamo? Sì. iOS è una, diciamo, versione customizzata del kernel e del sistema operativo di Mac OS X per dispositivi mobile. Mm -hmm. Parliamo brevemente della storia dei, di questi sistemi operativi. Il primo, diciamo, sistema operativo che esisteva negli anni 70 con i primi supercomputer di 11 era mm -hmm. uno stereotipo chiamato Unix. Mm -hmm. Unix, praticamente, era un sistema operativo closed-source. Cosa accade? Sono nati diversi, diciamo, progetti, sia closed-source che open-source. L'ultimo figlio che, in base alle linee di pensiero, può essere un figlio buono, un figlio scemo, per noi è un figlio buono, uh -huh. è Davide. per noi è un figlio molto buono. Esatto. <ride> Linux, molti pensano che derivi da Unix. Non è vero. Linux, è uno di quei sistemi, sistemi operativi, definiti Unix-like. Cioè si comporta più o meno come Unix Ma è stato sviluppato indipendentemente Che Linux Storm se ha rotto il cazzo di Unix Ha detto allora lo copio però mm -hmm. Da quello che vendo proprio dal punto di vista proprio di Blackbox È molto semplificato il discorso però per fatti che avete l'idea Infatti quando io chatto come dici tu con, con il terminale I terminali di Linux, i terminali di, di Mac OS Sono molto simili il 90% dei comandi principali sono uguali mm, perché sono imparentati. Eeeh, uh, ha voglia! Tipo l'albero genealogico di sistemi sì. operativi Sì, che tra l'altro vedete qui in sopraimpressione Benissimo, Lu! Altre domande da chiederci? Guarda, io sono provata da questa esperienza Guarda, io ti faccio una proposta Questo appuntamento lo dobbiamo fare una volta al mese Va bene, è l'appuntamento del video del disagio esatto. Dove arriva l'ospite ignorante Magari poi... Magari poi porti l'altra tua controparte ignorante Va bene Per lui penso che Però... lo perderemo i primi 5 minuti Sì anche secondo me Però secondo me avrà dei momenti in cui dov dovrà per forza controbattere Mentre io assimilo senza eh. dire niente Lui invece si ribella Si ribella va. <ride> Bellissimo pinguini Se questo video vi è piaciuto Non dimenticatevi di lasciare un like Di commentare E perché no Fare anche voi delle domande Noi vi salutiamo E Prima di concludere vi consiglio di andare a guardare questi altri video. Guardate i video di Valerio perché altrimenti finirete come me, che non so neanche quale sia la differenza tra machine learning, e intelligenza artificiale o peggio! Allora, ti interrompo su questa cosa perché non fanno bene i miei tanti lavori. Da Vabbè, comunque guardate i video di Valerio perché altrimenti finirete come me e questo basta. Punto. Fine. E ci vediamo col prossimo video. <ride> Ciao!